Amici, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo nuovamente tornati a San Candido perché abbiamo visto che c'è un percorso da fare con la bici che parte proprio da qui da San Candido e arriva fino a Lienz, che è una cittadina che si trova oltre il confine italiano in Austria ed è una pista ciclabile adatta a tutti. Non vi spaventate, nulla di troppo impegnativo, anche perché è una pista di 44 km, ma si parte appunto qui da San Candido, che è più alto di 500 metri rispetto a Lienz, quindi tutta più o meno in discesa potete affittare le biciclette direttamente qua in zona ci sono tanti punti che vi danno la possibilità di noleggiare queste bici la cosa bella di questa pista è che una volta che arrivate arrivata a Lienz avrete due possibilità o tornare con la bici oppure lasciare la bici là e prendere il treno che vi riporta qui a San Candido oppure direttamente ricaricare la bici e portare tutto su. Il costo totale di questa esperienza si aggira intorno a una quarantina d'euro più o meno tra noleggio, treno e quant'altro. Vi consiglio di parcheggiare qui al parcheggio Ovest di San Candido perché è un parcheggio sterrato, non è a pagamento quindi la potete lasciare qui tutto il giorno, quindi non perdiamo tempo e, e partiamo! So fast not chums it play so now watch out. There's a billion stars right on the brink of now in the milky, Way. In the milky, Way. In the milky Way. Allora ragazzi, piccola sosta intanto da dire che ci sta piacendo tanto questa esperienza perché è vero che ci sono delle salite che comunque ti fanno faticare un pochino ma poi dopo sono tutte discese immersi nella natura più totale, ruscelli, boschi al momento la consigliamo vivamente a tutti e poi ci siamo un attimo fermati perché su strada abbiamo trovato la fabbrica dello Hacker ebbene sì, l'unico problema è che vediamo che lì all'interno c'è un deciso assembramento e sinceramente di prenderci il covid per i lo non è che ci va tanto, quindi cerchiamo di capire se è fattibile, se c'è un ingresso numerato altrimenti riprendiamo la bici e ce ne andiamo e continuiamo il percorso anche perché mancano ancora quasi 25 km, quindi c'è ancora da pedalare E alla fine niente ragazzi, abbiamo optato per andare via non tanto perché c'era fila cioè c'era fila eh, però comunque era abbastanza fattibile se non fosse che era aperto solamente il negozio il giro alla fabbrica era possibile ma bisognava prenotarlo, noi non lo sapevamo e quindi niente abbiamo ripreso le bici e adesso continuiamo il nostro giro mi sono anche dimenticato di dire che siamo entrati in Austria <tell> <tell> <tell> Amici, siamo arrivati al traguardo abbiamo lasciato le bici qui perché una volta che voi prendete le bici su a San Candido c'è la possibilità o di portarvele con voi in treno anche se non so, se che cosa già ve l'ho detta oppure la possibilità di riconsegnarle qui al deposito costa 6 euro però sinceramente ve lo consigliamo perché poi altrimenti dovreste prendere il treno con l'ingombro della bici il percorso, come ho detto prima, ci è piaciuto tantissimo è stato un sale e scendi immerso nella natura siamo pienamente soddisfatti e quindi lo consigliamo ovviamente a tutti niente adesso noi penso ci rifacciamo un pochino un giro qui per, per la città perché dicono che è carina poi ce ne andiamo via perché abbiamo messo 4 no 3 ore 3 ore e 10 perciò siamo anche abbastanza provati quindi oggi facciamo questo e perciò ci rivediamo domani ciao ragazzi